spieghiamo ai cittadini questa storia delle regioni a statuto speciale che non vengono comunque toccate? Lo spieghiamo così che avremmo voluto fare 100 ma siamo riusciti a fare 80, evidentemente non avevamo i numeri eh, per fare anche la riforma delle regioni a statuto speciale